Il nostro bacio di odio silenzio senza lamento, senza il nostro bacio di odio ti amo mio dolce è unico amore amo mio dolce Signore, scusate il disagio che c'è stato inizialmente, ma dobbiamo vedere il lato positivo. Il lato positivo è che siete qui insieme a noi e eh, vi porto eh, i saluti del Presidente Bruno Mancini. Ho il giornale da dare e da offrire a voi che è arrivato oggi. E quindi noi ci teniamo moltissimo ai nostri associati, ai nostri fan, ai nostri cari amici. È molto importante per ricordare non solo la mamma di Alfonso Correri, che ma tutte, che lui era il nostro architetto. E qui lo devo ringraziare perché ha avuto anche subito eh, i gesti pronti di darmi. Coraggio e di sistemare tutte le serie tutto quanto perché non è sistemato nulla. Quindi eh, si vede che è veramente un bravo architetto, anche <ride> per la serata. Devo ringraziare tutti quanti. Qui adesso man mano eh, che li chiamo ve li presento. Dobbiamo ringraziare le nostre artiste Milena Petrarca, sta qui vicino a noi, il presidente. Eh, delegata della regione Campania e di varie eh, nazioni della Bibbia, che sì. si impegna e mi dà molto coraggio ad affrontare eh, la realtà, perché la cultura non è sempre facile svolgerla, occorre veramente solidarietà e coraggio. Questo coraggio mi ha dato anche voi stasera come amici e cari eh, e mi fa piacere. Poi eh, abbiamo eh, anche, anche Lucco, un altro pittore, eh, Beniamino della nostra amata Pontinia. Abbiamo eh, la, la nostra Gianna Formato, che è un'altra pittrice, Flora Lucco, un'altra pittrice, anche lei fa parte della Villa e presidente della, è delegata del delegata della Regione Lazio. Quindi ci impegniamo a diffondere la cultura. Ma devo ringraziare anche Claudio Galeazzi <ride> sta vicino, che sta qui vicino, che ho detto che questa serata non è tanto per eh, declamare le poesie e far conoscere il libro, ma quanto ricordare i nostri cari elencati nella nostra eh, locandina devo ringraziare anche il nostro amato Luigi Zaccheo, che è venuto da noi, poi Lucia Fusco, che anche lei è Presidente delegata Italia, anche lei è brevissima. poi una, una cosa molto bella, nonostante c'è stato qualche cosa un po' che non va, ma la gioia più grande me l'ha data la nostra eh, professoressa eh, Zizzo Rosaria che è venuta da Salerno a donarci. quindi anche lei fa parte eh, dell'antologia dell e mh, rappresenta eh, come Presidente delegata alla Regione Basilicata, è, è Vice Presidente e collabora insieme a Milena Petrarca per quanto riguarda vari Stati americani. Poi devo dire che anche Milena Petrarca fa parte pure di un'associazione, l'associazione Magna, Magna Grecia, l'internazionale Magna Grecia, internazionale Magna Grecia Latina, New York. Latina New York. Poi devo dire che abbiamo anche un'altra associazione, cui faccio parte anch'io, Gianna Formato, sull'azione, il eh, nuovo cenacolo della poesia. Poi devo ringraziare anche. Amato... di amato okay. grazie Grazie. Devo ringraziare anche il nostro storico Carlo Bottoni, eccolo lì, che è un nostro amico carissimo e poi eh, il papà eh, Devocia Cusco so e con la mamma Angelino presidente. Marandruccolo che è il nostro caro amico e cantatore e importante di continia. e per poi Manassarri questa Manam eccola lì so. Manassarri è il nostro presidente oh dell'Egitto, quindi lo lavoriamo ah, a, anche. a lasciarlo pure il lavoro per stare con noi, poi devo ringraziare anche la moglie di Eusebio eh, Consoli, bravo, la signora che è venuta qui e che certamente ci, ci omaggia, noi faremo un pensierino, eh, un'offerta, nelle gravatte, nelle gravatte di Eusebio. E quindi io stasera vorrei ricordare tutte le nostre persone care, non dimenticando nessuno perché poi vi darò i giornali, poi un'altra persona importantissima, devo ringraziare moltissimo perché è il nostro giornalista che sta lì in piedi per noi, Rila Sorfino, della la Dica e farà un articolo molto bello di questa serata che ha portato anche eh, la nostra Milena Pedrarca lui è sempre generoso, gentile anche mia, eh, la, mia, la mia amica collega Margherita Celone. scusate vi dico questo, quando mi prende l'emozione sono riuscita anche a dire a mio marito sull'altare io prendo te Angela e Maria Tiberi, prendo te e allora mi devo suggerire Vincenzo Ruotolo, perché quando sono un po' emozionata dimentico le cose. Devo ringraziare mia nipote che mi sta sempre vicino, Manuela Ranaldi, e tutti voi, eh, anche Carmine, altro personaggio molto importante, molto influente per noi, è Carmine. Spero che non ti metti Padre Nicola adesso dovrebbe venire? Eh? No.